Sì, grazie Presidente. Innanzitutto per dichiarare il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno, eh, mh, avvisare il segretariato che questo ordine del giorno è identico al 1626, per cui, eh, che è all'ordine dei lavori, e, e comunque dire veramente eh, due parole. Le difficoltà che questa amministrazione ha trovato nella gestione dei, dei parchi e del verde... Eh, noi le abbiamo spiegate tante volte, abbiamo trovato veramente un servizio giardini disastrato sotto tutti i punti di vista, eh, poter portare avanti un bando sul verde orizzontale è stata un'operazione molto complessa, è stato sbloccato proprio di recente, c'è stata la conferenza stampa in cui... <coughs> Da adesso in poi ci sarà la cura del verde dei parchi e dunque noi riteniamo che non solo ci sarà una maggiore attenzione a questo parco, ma proprio a tutti i parchi di Roma, proprio per lo sblocco di questo bando del verde orizzontale specifico eh, sui parchi. Grazie.